Ciao a tutti, oggi un video leggermente diverso dal solito, infatti siamo su Global Rates, parliamo di tassi di interesse, ma più che altro vediamo un po' come fare per prevederli, capirli eccetera eccetera, e praticamente questo video abbiamo deciso di farlo perché nei commenti ci è capitato delle volte che, che ci venisse chiesto come facevamo a, insomma, a informarci sui tassi di interesse, dove trovare i tassi di interesse delle varie banche centrali, e eccetera quindi nel senso io uso parecchio global rates perché insomma lo trovo molto comodo e interessante e, e qui vabbè ovviamente questa è la diciamo la schermata di la schermata home diciamo così qui, infatti vedete l'euribor qui vedete il libor ma adesso in realtà non, non ci interessa tanto questo quanto questo infatti qui è forte perché, perché si vede il tasso di interesse attuale e si vede la data dell'ultima modifica, quindi per esempio Europa, quindi euro 0%, l'ultima modifica è stata il 10 marzo del 2016 Stati Uniti è allo 0,25 e qui c'è la data e via di seguito Canada 0,50 che tra l'altro sul canale trovate diversi video che trattano varie politiche che sono state fatte da, da tutte le banche centrali diciamo principali, scusa quella australiana per adesso, vabbè anche Brasile e Russia in realtà non penso che li vedremo perché tendenzialmente quantomeno non andiamo a operare su, su queste valute qui, però comunque sì, nel senso abbiamo visto l'Europa, quindi la BCE, abbiamo visto la Federal Reserve degli Stati Uniti, abbiamo visto la Bank of Canada, la Bank of England, abbiamo visto la Bank of Japan, insomma le abbiamo viste e prima o poi farò anche ovviamente qualcosa sull'Australia, nel senso quando ci sarà qualcosa di particolarmente rilevante da, da dire ovviamente. Comunque infatti cosa si vede qui che è forte, come abbiamo visto nel video del, della BCE, abbiamo, eh, scusatemi non nel video della BCE, come abbiamo visto nel video della Bank of England abbiamo l'ultima modifica il 3 febbraio del 2022 e il tasso lo 0,50 come abbiamo visto anche per quanto riguarda il Canada poco fa, video mi sembra della scorsa settimana proprio, e abbiamo avuto un aumento dei tassi infatti il 2 marzo, il 2 marzo siamo passati allo 0,50. E Stati Uniti, l'ultima modifica è stata fatta il 15 marzo 2020, quindi è stata fatta proprio durante insomma, la fase critica del Covid, e con un tasso allo 0,25%, tuttavia adesso è probabile che in questi giorni ci saranno ulteriori modifiche invece per quanto riguarda il Giappone abbiamo tassi addirittura negativi meno 0,1% e con l'ultima modifica al primo febbraio 2016 comunque è molto interessante e qui se clicchiamo eh, possiamo vedere ulteriori informazioni sul, sulle banche centrali ecco qui molto interessante questo perché perché eh, banche centrali prospetto dei, dei tassi di interesse attuali quindi su questa pagina troverà un prospetto dei tassi di interesse attuali di un grande numero di banche centrali. L'interesse attuale è la tariffa alla quale le banche possono prestare il denaro alla banca centrale. Quindi è forte perché spiega anche di cosa parla. I tassi di interesse vengono utilizzati dalle banche centrali per amministrare la gestione monetaria. Il prospetto include i tassi di interesse attuali e storici di ogni banca centrale. Facendo clic sul nome del tasso di interesse, nella prima colonna, quindi questa, si accede a una pagina con ampie informazioni aggiuntive. Quindi anche per questo è che mi piace molto... Ehm, Global Rates perché è molto, insomma, molto approfondito, molto approfondito, ha molte banche, è molto interessante, insomma, a me piace, piace molto. E infatti qua abbiamo dei dati in più, nel senso abbiamo la direzione dei tassi di interesse, basta la freccia, vedete, quindi per esempio andiamo su un qualcosa che abbiamo già visto. Ecco, interesse canadese, quindi Bank of Canada, Canada, interesse attuale 0,50, direzione al rialzo dei tassi di interesse, interesse precedente 0,250, adesso è 0,50, quindi c'è stato un aumento dello 0,25%, ultima modifica 2 marzo 2022. Che è esattamente quello che abbiamo visto nel video, nel video della settimana scorsa. Oppure, insomma, possiamo vederlo per tutte le banche che sono qui ed è molto molto forte. Secondo me, per esempio, Fed, la Fed era a 1,250 prima del Covid è stata ridotta a 0,250, modifica il 15 marzo 2020, con un calo di tassi di interesse, ovviamente politica politica espansiva, mentre invece quando abbiamo la freccia rossa è politica restrittiva, quindi può essere in un certo senso controintuitivo. ma qui perde è nella freccia bassa perché è politica espansiva, quindi politica monetaria espansiva, quindi riduzione dei tassi di interesse, mentre rialzo dei tassi di interesse è politica monetaria restrittiva e quindi è la freccia rossa per quello. E comunque guardate, avete abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta, quindi BCE, Abbiamo visto prima 10 marzo 2016, un calo, prima era 0,50, è diventato 0. E abbiamo Giappone e Gran Bretagna. Ecco, Gran Bretagna di nuovo è una delle banche centrali che abbiamo visto nei video delle scorse settimane. Abbiamo un rialzo dei tassi di interesse che sono passati dallo 0,250 allo 0,50. Quindi abbiamo avuto un incremento in Inghilterra all'ultimo rialzo, quindi il 3 febbraio 2022, ma in realtà ce n'era stato uno già poco prima, a dicembre. Però comunque, al di là di questo, eh, abbiamo una faccia verso l'alto, quindi politica, monetaria restrittiva ed è per quello che è rossa. Tra l'altro, se voi cliccate, cioè se clicchi su una di queste, poi andiamo sulla red, ecco che vi si apre un'ulteriore pagina con ulteriori informazioni quindi è veramente, veramente forte, e perché praticamente noi nel prospetto iniziale vedevamo una cosa diciamo molto superficiale, poi abbiamo visto nel prospetto secondario, diciamo che abbiamo visto qualcosa già di un po' più approfondito e adesso qui abbiamo proprio la, la pagina della Fed, cioè dedicata alla Fed e qui è molto forte perché abbiamo nel senso il grafico interesse americano Fed a lungo termine e quello dell'ultimo anno, quindi l'ultimo anno non è cambiato, però vedete? E forte dal 91 al 2021 quindi gli ultimi 30 anni tac tutti i tassi quindi nel 2001 avevano circa il 6 per esempio tra il 6 e il 7 poi sono andati via via calando nel 2007 erano un po sotto il 5 poi sono crollati a più o meno 0 poi sono, sono rialzati fino al 2019 e poi tac che sono scesi nel 20 a causa del covid eccetera Comunque è molto forte perché, perché qui abbiamo la FED, quindi la Banca Centrale degli Stati Uniti è la FED. FED sta per Federal Reserve System, abbreviato anche con Federal Reserve. Benché il FED sia un ente statale indipendente, la Banca Centrale d'America è di proprietà di una serie di grandi banche, quando non ha tradotto alla, alla grande, però comunque è il supermercato, e quindi non dello Stato. La direzione del, della FED è composta dal Consiglio dei Revisori, dal Board of Governance. Composta da 7 membri, quindi molto interessante perché per ogni banca centrale eh, potete anche un po' informarvi su, su come funziona, cosa c'è, quali sono le attività primarie per esempio, come abbiamo già visto anche sul canale, l'attività primaria del FOMC consiste nella supervisione di operazioni di mercato aperte tramite una politica monetaria mentre l'FOMC è una delle parti fondamentali del, della Fed e poi abbiamo il Federal Funds Rate, quindi quando si parla di interesse americano si fa riferimento al Federal Funds Rate federal funds rate è l'interesse che le banche si addebitano per prestiti di giorno, quindi per Questo interesse americano di base è determinato dal mercato che non è fissato esplicitamente dalla Fed, sottraendo o aggiungendo del denaro all'offerta. La Fed cerca di allineare il federal funds rate al tasso di interesse prefissato. La variazione del tasso di base a seguito della politica monetaria della Fed in generale influenza l'entità dell'interesse di come teca, prestiti, tassi di risparmio. In questa pagina sono visualizzati i valori attuali e storici del Federal Funds Rates del FED, infatti quelli forte che abbiamo proprio le, tutte le ultime modifiche dal 2017 fino al 2020. Comunque io con questo ho concluso, ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine, io ti ricordo che è attivo il servizio stock trovi il link comunque del sito su descrizione, poi ti invito se ti va a dare un occhio anche al mio canale YouTube dove parlo prevalentemente di marketing, di sviluppo di business, di business e di management e quindi temi insomma relativi alle aziende prevalentemente, quindi ti invito a fa fare un salto se ti va e ti invito anche a seguire la pagina Yarforex eh, su Instagram dove insomma sono le varie novità, storie eccetera eccetera. Quindi con questo è tutto, io ti ringrazio nuovamente, ti invito a mettere un like se il video ti è piaciuto e a iscriverti al canale e, e niente, ci vediamo alla prossima, grazie ancora, ciao a tutti!